Ciao a tutti ragazzi, io chiudo adesso qua Allora, non so se mi sentite bene Però, adesso oggi siamo qua Uno in un nuovo computer E due su Bloblox, Bloblox E giocheremo a un hobby Che in realtà ho già giocato E che aspetta che lo trovo, perché? che dovrebbe essere questo qua mi pare sì banana studio game ok allora sono già sulla mia scrivania ma che perché c'è mi spiegate perché c'è Jenny e mi spiegate perché ho l'avatar così vabbè dai, bello, bene così, dai. Però è semplice giocare così, cioè dai. Lo faccio in due secondi. Arrivederci tizia, fatti i tuoi se muori. Buongiorno, buongiorno. Porca vacca, momenti momento mi ammazzo. Faccio così, così, così, basta. Scusate se voi non sentite l'audio, ma sentite solo me, semplicemente perché io ce l'ho nelle cuffie l'audio. Sali, sali, sali, sali, sali. Sono già al 18%. Capra vanga. Non sono mai morto, eh, ragazzi. Ok. Ok, quello non bisogna andarci. Continua così, va bene, continuerò così. Mi hai già detto che sono bravo in alto. Scusate se sentite rumore, ma ecco. Bloblox, bloblox, bloblox. Blo Perfetto. Dai, una roba più semplice del genere. Su giù, su, giù, su giù, su giù, <ride> bene, ora andando di qua. Andiamo dritti, vabbè, è semplicissimo, no. E qua, pure qua, cioè dai, più semplice di così, un hobby, non può mai essere stato. Cioè, ma mi fai addirittura anche questi livelli da nabbi? Io sono un nabbo, ma vabbè, sto andando dritto, non, non sto neanche, tra momenti neanche tocco il mouse. No, in realtà sto solo premendo le frecce, non sto facendo niente. Perché tanto mi va avanti da solo, praticamente. No, non nel senso che ho messo un'impostazione che va avanti da solo, eh. Perché poi non la so mettere, non sono mica un programmatore. Anche se c'è una funzionalità, ma in questo hobby l'hanno disattivata. Quindi per attivarla devi essere mezzo programmatore. Perfetto. Stai andando alla grande, grazie. Lo vedo che vado alla grande. Ma stai! Cosa? C'è una tizia lì che sale le scale della vittoria. Vabbè, dai, sono già al 46%, eh! Salta! Due! Salta! Salta! A metà strada! Ah no, non erano le scale della vittoria, Okay. ok, ok, ok, ragazzi, siamo quasi in cima, porca vacca. Uh, no, forse così è meglio. Bravo, Leolini 22, bravo. Salta, e salta, e, e bret, scoppia, poppetta, scoppia di... Ma ah, si sta facendo un rumore stranissimo. Vabbè, non c'è cioè, dai. Co come si fa a fare dei livelli così? Io dico, cioè, dico. Non voglio dire altro, dico solo. Sono una capra che vola su Bloblox. Sono una capra volante su Blobblocks. Io sto premendo shift per correre, ma non posso. Vabbè, dai. Così è semplice. Oh, per adesso non dovevo dirlo che ero morto una volta. Sono morto solo una volta. Sono morto solo una volta, ragazzi, ok? Bene. Bravi. Via, c'ho un moschino davanti. Non di seguire il nostro attrito, Twitter, e unisciti alla nostra community. Ma tua nonna che lo fa. Tua capra, non tua nonna. Sono alla fase 35 dei 50. Blobblox, Blobblox. Come si fa a fare un gioco così? Ciao tizio Gaio Sono appena morto Tizio Gaio Ciao Io cammino e vado avanti Tanto eh. Dai mamma mia Ma più facile di così Pret Pret questo... azzecco. No, non ho azzeccato. Di qua. Di qua? Di qua? NO! Ok, e voilà! <susurrisa> Vabbè, semplice, salto, continuo a saltare. Blobblox. Scusami, non faccio prima a fare una roba del genere. Vado di qua e faccio così, eh? Scusami, non capisco io. Perché mi sono bloccato? Voilà. Fermo là Leolini 22 Leolini 22 Vi siete iscritti al nostro canale Se non vi siete iscritti Vi iscrivete Perché se arriviamo a 80 iscritti Ci sarà una sorpresa bellissima Lo devo dire in tutti i video Perché voi se no non mi ascoltate Comunque sono quasi arrivato Alla fine Del gioco Cosa? No, perché ci sono Da tutte le parti Non, cap non voglio capire io che schifo di, di gioco Ho finito Ce l'hai fatta Congratulazioni Ma tua nonna Ti posso spingere? Non posso Aspetta Ma se prendo questo Oh Oh E vroom vroom E No 8 anche no? 16 50? No, 16 è meglio Yellow Pat cos'è? Yellow Pat Ok, andiamo di qua Vediamo cosa c'è Niente Allora, moriamo Ciao e al prossimo video pa, pa, pa, ma, ma.